Caso che eh, come Cicopas abbiamo co-promosso insieme ai compagni dell'occupazione di province, ai compagni della SIR e ai compagni del, della tendenza internazionale di cui fa parte la compagna argentina questa iniziativa. Eh, anzi, prima di dire questo ovviamente ringrazio per l'ospitalità e per l'iniziativa che hanno organizzato i compagni come l'Otto della Casa e l'Occupazione Province e i compagni italiani e argentini della tendenza internazionale. Non è un caso, dicevo, perché il nostro non è né un interesse intellettuale né un, un, il fatto che siccome siamo, uso questo termine, non mi piace, non è neanche corretto, di sinistra come sindacato, ci piace fare le riunioni alle 8 di sera al freddo con altre agenzie di sinistra per raccontare i guai dell'umanità. Il motivo per cui come sindacato ci riconosciamo eh, diciamo come fratelli di lotta, compagni di lotta, con chi occupa le case e fa un movimento di lotta per il diritto all'abitare e con i movimenti che lottano per l'emancipazione, la liberazione e l'eguaglianza delle donne, è un motivo molto concreto e che riguarda proprio il fatto che siamo un sindacato, un sindacato di un certo tipo, che può essere più o meno eh, riassunto in questo. Eh, non esiste la possibilità di liberare di migliorare, diciamo, di difendere le condizioni del lavoro e eventualmente di migliorarle e di superare lo sfruttamento del lavoro, se la classe lavoratrice e gli oppressi in generale non si pongono il problema di liberare da tutte le forme di sfruttamento quella stragrande maggioranza dell'umanità che in quanto classe oppressa è oppressa da queste forme di sfruttamento. Per cui queste forme di doppio sfruttamento, sfruttamento particolare, che vivono le donne proletarie, oltre che in quanto proletari anche in quanto, in quanto donne o gli immigrati africani oltre che come lavoratori anche come immigrati africani o i lavoratori o i proletari musulmani che sono oppressi non solo in quanto proletari ma anche come musulmani soprattutto se vanno a lavorare in paesi come l'Italia in cui c'è quello che, che sapete tutti quanti oppure il, il, il razzismo ehm, l'oppressione di genere l'oppressione coloniale che vede i lavoratori dei paesi sfruttati, doppiamente sfruttati, sfruttati in quanto lavoratori e sfruttati in quanto eh, diciamo, eh, persone che vivono sottoposte anche allo sfruttamento di una borghesia che oltre ad essere quella propria è la borghesia del paese, dei paesi imperiali che lo prime. Non è possibile perché, non perché diciamo, non ci basta 30 e vogliamo 31, ma perché tutte queste forme di sfruttamento Innanzitutto come primo effetto eh, eh, molto concreto, e molto, diciamo, cioè il primo che ti trovi a un metro dal tuo naso è quello di dividere gli, gli sfruttati, per cui dentro le fabbriche il fatto che le donne è normale che abbiano il 30% del salario in meno è un problema ed è stato un problema quando nelle fabbriche, in tutte le fabbriche, moltissime non in tutte, eh, le fabbriche dove sono, sono sviluppati scioperi delle donne, spesso trovavi il lavoratore uomo che era contrario al fatto che la donna avesse il salario uguale all'uomo, che era uno strumento per dividere i lavoratori. Quando si fanno discorsi razzisti che tendono a discriminare, a colpevolizzare, a prendere per il culo i musulmani, o a discriminare e a colpevolizzare a prendere per il culo quelli perché sono africani, no? Io sento anche molti nostri lavoratori che fanno battute di questo tipo, perché noi siamo un sindacato che, anche se piccolo, prende comunque una massa reale di lavoratori, quindi all'interno ci stanno anche nelle nostre teste quello che viene diciamo, a livello sociale. E lo sfruttamento materiale viene facilitato, o meglio accompagnato, da un processo di reazione ideologica e culturale, per cui nello stesso momento in cui si mettono in discussione i diritti dei lavoratori in genere, si mettono in discussione i diritti dei paesi eh, sfruttati dalle multinazionali, dei, del, dei grandi stati a eh, decidere della loro economia, a decidere del loro futuro, a decidere delle loro fabbriche, si mettono in discussione i diritti delle donne a decidere se avere o non avere figli, con forme di eh, discriminazione culturale che vanno dal movimento religioso nel caso delle donne o, o ai movimenti razzisti nel caso dei lavoratori immigrati è un fatto molto concreto è un fatto che riguarda l'unità de, degli sfruttati più nuovamente della classe operaia ed è per questo che è impossibile scindere questo problema dal problema delle lotte dei lavoratori e dirò di più secondo me non, diciamo, eh, non è possibile un avanzamento del, nel, sul piano del, della discriminazione e dello sfruttamento su, su questi aspetti di doppia oppressione se in primo luogo non ci sarà un, un avanzamento sul piano della lotta della classe operaia e dei rapporti di forza tra lavoratori e padroni probabilità e borghesia detto questo che può sembrare diciamo anche indubbiamente anche un po' schematico voglio dire che non è un caso che in, in nei momenti in cui ci sono meno soldi, di meno soldi a livello mondiale, quindi c'è una crisi economica, si aumenta l'attacco materiale ai diritti degli sfruttati, in primo luogo dei lavoratori, e aumentano anche gli spazi per queste eh, diciamo, campagne discriminatorie e diminuisce all'interno della società quello che prima era normale, oggi è, è normale che qualcuno dica e rimette in discussione la legge sull'aborto, se succedeva 30 anni fa l'avrebbero buttato dalla finestra. Oggi non abbiamo giorno in Italia che qualche è politico non rimette in discussione la legge sull'aborto. Sull oggi chiudono i consultori, gli taglia i fondi, taglia i fondi alle scuole materne, gente che poi riempie la bocca sui diritti di qua e i diritti di là. Come, come fanno le donne a avere il diritto a lavorare uguale agli uomini che qui la scuola materna? se tagli i fondi dell'asilo, se tutta la scuola è investita da un taglio di fondi, se la sanità eh, viene scientificamente sfondata eh, eh, eh, a botte in tagli e, e, e con eh, una serie di regali di, di investimenti alla sanità privata, e questo vale per la scuola, questo vale per i trasporti, eccetera. L'altra cosa che voglio specificare, siccome ho sentito in molti interventi eh, All'interno di questa assemblea il fulcro era, diciamo, di questa assemblea era giustamente a mio viso, ehm, il problema di avere un punto di vista di classe rispetto al, al problema dell'oppressione dell della donna e al movimento di emancipazione della donna perché un po' eh, diciamo, sullo sfondo di tutti gli interventi in particolare della compagna argentina c'era proprio questo punto, non è possibile una reale emancipazione della donna se non viene diciamo condotta da un, punto, questa battaglia, da un punto di vista di classe insieme agli immigrati insieme a, a, ai, ai disgraziati dei paesi colonizzati all'interno di una lotta che vede tutti i lavoratori contro tutti i lavoratori di tutti i paesi e quindi anche internazionale su questo voglio dire eh, per evitare che magari io conosco ovviamente in qualche modo la posizione dei compagni argentini e conosco ovviamente anche la posizione dei compagni nel momento dell'abitare, quindi so benissimo che questo non è eh, diciamo un problema reale, però siccome in qualche intervento si è detto la politica delle destre, il neoliberismo eccetera, vengo a precisare che, e, e questo sono certo perché appunto riconosco che eh, sfondo una porta aperta questa cosa che sto dicendo è condivisa anche dai compagni che hanno fatto gli interventi, Qui non si tratta di politica delle destre noi non siamo per la politica delle destra o quella la politica delle sinistre, noi sappiamo che il padrone in certi momenti si presenta con una faccia di sinistra, in certi momenti si presenta con una faccia di destra, in certi momenti sono più funzionari di partiti di destra o populisti, in certi altri no e spesso succede allo stesso tempo perché... Eh, voglio dire eh, Tony Blair era di sinistra il Tacx era di destra ma erano rappresentanti della borghesia e con due facce diverse facevano una politica che tendeva ad attaccare i diritti dei lavoratori lo stato sociale, i trasporti la sanità, il, il diritto al reddito di cittadinanza eccetera eccetera eccetera e allo stesso tempo il discorso del neoliberismo non, diciamo per tagliarla breve certo che ci sono delle politiche neoliberiste in cui si dà meno spazio alla Diciamo, alla spesa pubblica, a parte che poi bisognerebbe anche discutere perché anche in questi momenti di spesa pubblica per i fatti loro ne fanno anche tanta, comunque spesa pubblica o non spesa pubblica, più o meno spesa pubblica, che siano un po' più keynesiani o un po' più liberisti, comunque la borghesia è borghesia, non è che se ti regala qualcosa perché sono buoni e quando invece ti toglie perché sono cattivi, noi dobbiamo renderci conto che sono eh, articolazioni di politiche che fanno dei padroni e che, giusto sbagliate che siano praticamente, dobbiamo sapere che sono politiche dei padroni. Chiudo col dire che come Ficoban insieme alla DL Cobas, non siamo soli perché per esempio ho saputo all'assemblea ultima del Movimento Tav, anche la Considerazione Cobas, all'80-90% poi ne discuteremo nel, nei, cors nei corsi di nazionali e faremo sciopero marzo. Uno sciopero che, anche se noi siamo un sindacato con le dimensioni che sapete, se facciamo uno sciopero nazionale e, e se ci impegniamo per fare uno sciopero nazionale, eh, puntiamo e riusciamo a portare i lavoratori dei, dei, dei settori dove siamo presenti in sciopero realmente. Non è una, una scelta uh, ovviamente casuale, siccome. Eh, riteniamo, come dicevo prima, che è strettamente interconnesso il problema della condizione dei lavoratori in generale, anche in questo paese, col problema dello sfruttamento delle donne, col problema del francismo, eccetera, e vogliamo anche eh, diciamo, contribuire per far fare dei passi in avanti per quanto sia possibile ai, a, alla classe dei lavoratori, il primo luogo, ai lavoratori che organizziamo anche rispetto a questi temi. Eh, abbiamo deciso di concentrare eh, in quel giorno e non in un altro giorno le varie lotte che ci sono nelle, nelle categorie dove siamo presenti ovviamente per dare un segnale anche in questo senso io credo che eh, dobbiamo essere tutti consapevoli che la situazione attuale in Italia ma non solo in Italia è una situazione che ci vede giocare in difesa cioè è il padrone che è in attacco siamo noi che siamo in difesa e non è un caso dico anche questo che l'esempio che hanno fatto su Maddalina è molto semplice no? prima a Roma le donne, soprattutto le donne perché tutte le donne che vivevano nelle baracche al mandrione dentro le lamiere facevano le lotte e conquistavano le case popolari adesso le case popolari non si costruiscono più prima ehm, a Magliana vivevano senza strade e cortevere che gli allagava Diciamo, a terra tutte le sere e non c'avevano neanche la scuola elementare la lotta del quartiere soprattutto le donne della Magliana ha fatto in modo che la Magliana fosse bonificata fossero costruite le strade e fossero costruite le scuole prima quando c'era la lotta per la casa ci facevano i film ne parlavo l'altro giorno con un compagno no? l'Anna Magnani faceva il film che cazzo faceva occupava case oggi occupare case se lo dice un lavoratore che magari un minuto prima ha fatto il picchetto e ha bloccato i camion, che è illegale, tanto quanto si fa le case, bloccare i camion è normale, perché per fortuna pensano che è normale, invece, perciò che devo dire, non è normale, cioè non è legale. Però se occupi la casa, cazzo, no, quello è illegale, eh, che fai? No, poi magari legge il giornale e legge, che cosa fanno questi che occupano le case? Vanno a rubare l'appartamento delle vecchiette. No? L'occupazione delle case è tanto quanto la lotta del, per la casa che facevano a Magliana, la lotta che facevano a Mandrione. Se vedete le, le foto del Mandrione eh, erano sotto gli atti dell'acquedotto del Mandrione, centinaia, migliaia di famiglie di lavoratori che vivevano nel baracche. Oggi si sta tornando indietro. Le case popolari non le costruiscono più. Se sei povero è un reato. Se occupi degli stabili abbandonati e li metti a posto a spese due, ti danno e di via a Maddalina, la compagna Maddalina, socialmente non integrata, hanno, gli hanno detto devi toglierti dai coglioni 5 anni dall'Italia perché fai le lotte e l'hanno detto perché deve essere un segnale per tutti quanti. Tanto quanto il nostro compagno di 23 anni di Prato, che è andato a rompere i coglioni sul settore tessile eh, dove lavorano i pakistani in nero sotto fabbriche cinesi, ma potevano essere anche italiane perché venivano in Lazio di fabbriche cinesi, eh, fanno laurea in italiano, ci saranno milioni, cosa che hanno dato il foglio di via a Prato, tanto quanto hanno dato il foglio di via ad Aldo per, non so, mi ricordo, tre anni da piacenza, tanto quanto hanno dato un anno e otto mesi per uno sciopero in cui anche il pubblico ministero recentemente, il tribunale ha detto ma che è successo un cazzo e gli utegli ha dato un anno e otto mesi, tanto quanto hanno accusato il nostro coordinatore nazionale di mazzette per la montatura, eccetera. Questa è la normalità. Questo è quello che ci vediamo di fronte e non è un caso. E quindi direi anche che nei nostri posti di lavoro non dobbiamo solo parlare dell'anno 8 mandato dal compagno Izzo perché ha fatto lo sciopero di HL, ma anche, anche, anzi di più perché è più difficile da far capire, del fatto che una cittadina che fa parte della comunità europea, senza processo, con un provvedimento amministrativo, rischia di essere buttata fuori dall'Italia per cui significa non c'è più Marco manco l'abra scortus siamo tornati al medioevo la legge non vale un cazzo un prefetto ti dice te ne vai perché lo dico io che per me sei socialmente pericolosa non sente grave eccetera eccetera e dici casi così ce ne sono tanti perché i socialmente pericolosi gli orari dei prefetti delle prefetture dei prefetti muscolettivi ce ne sono tanti 3-4 anni fa a Capetur a me mi ha convocato il, il commissario, de, de, ah. del commissario esposizione e mi ha detto avviso orale, e qua di compagni con avviso orale, eccetera, eccetera, stanno avviso. Esatto, qui c'è... Poi, <ride> poi se qualcuno vuole fare outing e alza la mano <ride> sull'avviso orale, lo <ride> può fare. Conclusione, le lotte delle case, le lotte delle donne, le lotte degli immigrati sono le nostre lotte in quanto lavoratori. E, è una strada difficile spiegarlo sul posto di lavoro perché i nostri lavoratori non vengono da Marte, vivono in questa società e quindi tutti noi abbiamo in testa un po' di questa roba, però bisogna spiegarglielo perché altrimenti ci asfalteranno con il rullo compressore, mentre invece non dico che vogliamo asfaltare noi, ma almeno diciamo, una X in questo momento un pareggio non farebbe male.